eccomi qua con un nuovo video amici uh, questa volta facciamo il salame del cioccolato però non sarà il salame di cioccolato tradizionale lo facciamo un po particolare il salame al cioccolato bianco e pistacchi questo dolce ha diviso gli amici di instagram perché ho fatto un sondaggio e a molti non ispira io però vi consiglio di farlo almeno una volta perché non sarà un salame di cioccolato stucchevole perché c'è il cioccolato bianco a parte che potete tranquillamente optare per il cioccolato fondente ma poi abbiamo degli ingredienti che attenueranno la dolcezza al cioccolato bianco e vedrete quanto è equilibrato e soprattutto qual pistacchio si sente Perché abbiamo dei pistacchi puri dentro, non abbiamo né pasta di pistacchio che è buonissima ma purtroppo si fa fatica sempre a trovarla E neanche la crema al pistacchio che sa poco di pistacchio e soprattutto è, è molto dolce Quindi io direi che possiamo cominciare È veramente ultra facile tranquilli Allora si parte dal pistacchio, io come ho detto parto dal pistacchio classico quello il pistacchio la, la frutta secca quindi per sbucciarli in modo molto facile che così risulterà anche meno fibroso no, all'assaggio questo, questo dolce senza la buccia del, del pistacchio dobbiamo tuffarli per circa un minuto in acqua bollente li mettiamo su un canovaccio o anche su un pezzo di carta assorbente e cominciamo a sfregare bene il canovaccio sulla superficie dei pistacchi poi ovviamente con un po di pazienza ma tanto il lavoro questo qua diciamo che è il lavoro più pigro ma vi permetterà di avere un Gran risultato cominciamo a sbucciarli che sarà veramente facilissimo e rapido e poi li mettiamo a tostare perché tostare perché il sapore raddoppia, ma, ma di, di intensità intendo, fiamma bassa perché altrimenti c'è il rischio che brucino, fino a quando sentite che il pistacchio è bello bollente. Adesso questi pistacchi li dividiamo a metà, una parte 50 grammi serviranno per dare una parte croccante al salame di cioccolato che adoro, no? che si sente quel leggero scrocchierello quando si mangia e quindi ecco dopo li triteremo, invece un'altra parte 80 grammi li teniamo per Fare la pasta di pista che ho fatta in casa. Basta prendere un frullatore e eh, frulliamo. All'inizio da soli i pistacchi così ad una velocità abbastanza alta Successivamente aggiungiamo il burro fuso e frulliamo ancora un po' Aggiungiamo la ricotta Ecco in questa parte vedete che utilizzo il frullatore ad immersione Ma perché avevo il timore di eh, non ottenere un risultato vellutato Ma io sono convinto che se voi utilizzaste o solo il frullatore ad immersione o solo il mixer Il risultato vi verrebbe Perfetto comunque ecco ovviamente il mixer sarebbe meglio che non sia troppo troppo capiente perché altrimenti questi pistacchi non riuscite a frullarli bene perché si disperdono un po nella ciotola il passaggio più palloso l'abbiamo fatto adesso concentriamoci su degli step più classici del salame di cioccolato quindi prendiamo i biscotti petit quindi i biscotti secchi classici e cominciamo a sbriciolarli con le mani È importante avere un risultato abbastanza grezzo e impreciso in una ciotola aggiungiamo due cucchiai di succo di di limone mm, non spaventatevi semplicemente questo ingrediente serve per attenuare la dolcezza del cioccolato poi aggiungiamo la il cioccolato bianco ovviamente fuso io l'ho fuso in microonde ma va benissimo anche in, a bagnomaria pizzico di sale per esaltare il sapore crema di pistacchi i pistacchi tritati mi raccomando questi non ce li dobbiamo dimenticare diamo una bella mescolata e poi aggiungiamo i biscotti petit cominciamo prima a, ad amalgamare insomma il tutto con un cucchiaio di legno e successivamente invece con le mani dovremo ottenere ovviamente un composto leggermente appiccicoso come per il classico salame di cioccolato carta forno prendiamo l'impasto e cominciamo proprio a formare il salame ecco vedete voi la lunghezza io starei attorno ai 25 30 centimetri circa arrotoliamo con l'aiuto della carta forno e facciamo riposare in frigo per circa 2 3 ore almeno quando sarà sodo Basterà ovviamente toglierlo dalla carta forno, cominciare a decorarlo magari, no? io ad esempio ho voluto decorarlo con lo spago per richiamare appunto il salame salato, no? il salume E poi per dare l'effetto stagionatura un po' di zucchero a velo, così che poi spargete bene con la mano perché il risultato deve essere abbastanza grezzo no? Adesso lo assaggiamo Due cose vi dico che mi, mi fanno appassionare, che la stucchevolezza è assai lontana da questo dolce, cioè qua non sentite un dolce stucchevole troppo dolce, perché la, il limone e anche un po' la ricotta secondo me riescono veramente ad equilibrare i sapori e poi un'altra cosa che adoro è che qua il pistacchio si sente perché grazie all'utilizzo di pistacchi veri abbiamo l'opportunità proprio di percepire questa, questa nota di pistacchio naturale mi raccomando io spero tanto che questa ricetta la facciate di problemi con i tempi verbali. Se vi va taggatemi su Instagram o su Facebook che a me fa sempre tanto piacere. Scusatemi ma prima di salutarvi vi devo dare quest'idea. Se voi provate a fare questa una tartina di salame al cioccolato con dei lamponi cioè lo spettacolo altri due video se non li avete ancora visti iscrivetevi al canale qua c'è una sorta di scheda che vi permette di iscrivervi attivando la campanella delle notifiche riuscite anche a rimanere eh, aggiornati sui nuovi video e invece qua sotto c'è il collegamento con il blog lo sapete che io lo tengo insomma aggiornato e vedete la ricetta scritta grazie come al solito per essere stati qua noi ci vediamo al prossimo video eh? adesso arriveranno tutte ricette autunnali